Ciao a tutti, oggi prepareremo il pesto di zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono mandorle pelate, scalogno, olio extravergine di oliva, zucca tagliata a pezzetti, sale, parmigiano e basilico. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano e il basilico. facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 mettiamolo da parte senza lavare il boccale metteremo all'interno del boccale lo scalogno lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5 lo sul fondo del boccale aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti 120 gradi Velocità 2 Aggiungiamo le mandorle Li facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8 Riuniamo sul fondo del boccale. Aggiungiamo adesso la zucca il sale. E la facciamo cuocere per 25 minuti 100 gradi velocità 2. Lasciamolo raffreddare all'interno del boccale. Una volta che il composto si è raffreddato mettiamo il trito di parmigiano. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo frullare per 30 secondi a velocità 7. Il pesto di zucca è pronto, mettiamolo in un contenitore. Pesto di zucca si conserva in frigo per 3-4 giorni. Può essere utilizzato per condire la pasta o servire con crostini e bruschette. Grazie e alla prossima ricetta!